In questa sezione che sarà completamente dedicata a quello che sono gli oggetti andremo ad approfondire tutte le proprietà e gli oggetti e ne vedremo alcuni elementi particolari e poi introdurremo quello che è il discorso dei costruttori. Io qua ho segnato parte 6 ma anche se ormai non c'è più un ordine in cui dobbiamo andare a, a imparare qualcosa, da adesso in poi saranno tutti... Argomenti di approfondimento, soprattutto comunque teorici, molto, molto importanti da comprendere. Che cosa troveremo in questo capitolo? Troveremo prima un ripasso generale di quelli che sono gli oggetti, con le loro proprietà e caratteristiche, in modo che comunque ci possiamo rinfrescare un po' la memoria. E poi entreremo in quello che è uno degli argomenti, forse più confusionari di JavaScript, non confusionari, magari brutto dirlo confusionario, ma che più amb ambigui ecco più ambigui forse è, è più corretto che è il this argument che andremo a vedere nel dettaglio e poi vedremo come utilizzare questo elemento per andare a definire delle factory e constructor functions che ci permettono proprio di costruire degli oggetti che condividono delle proprietà ma poi scenderemo nel dettaglio nelle singole lezioni e l'ultima parte sarà dedicata a dei metodi avanzati degli oggetti che hanno sempre come soggetto questo dis che ci apre la porta a tutta una serie di funzionalità avanzate che possiamo andare a ottenere con gli oggetti e non solo perché vedremo che in javascript tutto è un oggetto anche il nostro amico Array scopriremo che in realtà è un oggetto Iniziamo questo nostro ripasso aprendo quello che è la folder objects che non ha più un numero rispetto agli altri e entriamo in ripasso generale e poi abbiamo il nostro file index.js sul quale andremo a lavorare. Chiudiamo la tendina e concentriamoci al 100%. Quindi facendo un veloce recap, un oggetto, altro non è che un tipo di dato che accetta delle chiavi a cui associa quello che è un valore che prende il nome di proprietà, Possiamo andare a definire queste chiavi sia in questa maniera, sia come stringa qualora volessimo poi avere degli elementi composti che hanno dei simboli strani all'interno della loro definizione, come in questo caso il numero di telefono che presenta questi trattini che non sarebbe possibile utilizzare se non utilizzassimo proprio una stringa dopodiché ci viene permesso anche di definire oltre a delle proprietà che quindi sono delle chiavi con dei valori associati anche dei metodi che sono semplicemente sì delle chiavi ma che hanno associato delle funzioni quindi in questo caso avremo function e poi andiamo a definire un una funzione incredibile che farà console.log e accetterà come parametro quello che è semplicemente un nome e poi possiamo andare a utilizzarlo come si utilizzano e si accede ai valori di un oggetto abbiamo più alternative quella più semplice comunque quello di andare ad avere ad esempio vincenzo punto saluto in questo caso richiamiamo la nostra funzione ripassiamo passiamo punto e otterremo in console quello che è il risultato della la nostra incredibile funzione, oppure possiamo andare ad accedervi tramite quello che è semplicemente la dot notation. Così come abbiamo fatto con saluto, possiamo andare a stampare Vincenzo.nome e otterremo il nome del nostro oggetto, oppure possiamo andare ad utilizzare la bracket notation, ovvero accedere ai valori utilizzando una dicitura che richiede l'utilizzo delle parentesi, quindi possiamo avere console.log di Vincenzo, aprire le parentesi e poi passargli quello che è ad esempio il numero di telefono, questo ci permette di accedere a questi elementi che hanno questo tipo di chiave che è definita come una stringa. Possiamo anche andare a definire quello che è una nuova proprietà su un oggetto semplicemente andando a fare Vincenzo.animali Dirgli che, oh, scusatemi, dirgli che è un array e sarà un array di oggetti che avrà semplicemente all'interno questi due elementi e se stampassimo a questo punto console.log di vincenzo otterremo che vincenzo adesso ospita anche la voce di animali okay? che va a posizionarsi in alto perché sono ordinati per ordine alfabetico, non in base a come noi li andiamo a ordinare. Un oggetto può contenere una serie di elementi innestati al suo interno, come possiamo vedere in questo caso, in cui comunque all'interno di Vincenzo abbiamo parenti che a sua volta è un oggetto che accetta al suo interno genitori che è un array di oggetti, quindi la complessità di quella che è un oggetto è praticamente infinita. Sta Oltre, comunque, al buon senso, anche a quello che effettivamente uno deve comunicare con questo tipo di struttura di dati. La seconda parte del ripasso dei nostri oggetti sarà incentrata su quelli che sono i metodi e alcuni procedimenti e funzionalità con cui possiamo lavorare meglio con i nostri oggetti. Come ci siamo detti sul finire della lezione precedente. Il grado di complessità di un oggetto è abbastanza semplice che vada a crescere. Questo ne è un esempio abbastanza concreto, nonché semplice, poiché stiamo semplicemente descrivendo una normalissima persona e già nel definire quella che è il rapporto di parentela di questa persona abbiamo l'utilizzo di un oggetto che accetta all'interno delle chiavi che si associano a degli array di oggetti, quindi sicuramente abbiamo un innesto abbastanza importante degli oggetti. Quindi andare ad accedere a questi parametri diventa comunque abbastanza tedioso, più che difficile. E per risolvere questo problema noi abbiamo già visto che possiamo andare a utilizzare quella che è la decostruzione di un oggetto. Come avviene la decostruzione? Andando a definire const, apriamo le parentesi graffe e andiamo a dire che è uguale al nostro Vincenzo. Utilizziamo le parentesi graffe perché stiamo comunicando che stiamo cercando di decostruire un oggetto, poiché si possono anche decostruire altri tipi di dato, come ad esempio gli array. Dopodiché andiamo a inserire all'interno di queste parentesi graffe il nome della chiave che vogliamo estrarre dal nostro oggetto. Quindi decostruiamo in questa maniera il nostro oggetto, quindi ci diamo ad esempio a nome accediamo, ad esempio, a parenti, però parenti, come abbiamo visto, va poi a innestarsi all'interno un altro oggetto utilizziamo i due punti andiamo ad aprire di nuovo le parentesi e iniziamo a decostruire anche l'oggetto di parenti e ci portiamo fuori genitori e sorelle magari sorelle vogliamo andarlo a rinominare. Utilizziamo i due punti, non apriamo una parentesi graffa e andiamo a scrivere cugine. In questo modo siamo andati a rinominare quello che è la chiave sorelle chiamandola cugine. Okay, quindi, quando uno utilizza i due punti e poi apre le graffe, va a indicare che vuole andare a decostruire un oggetto all'interno dell'oggetto che già sta decostruendo. Quando utilizziamo solo i due punti senza riaprire le graffe, stiamo rinominando la chiave. Okay? Perché magari abbiamo bisogno di rinominarla? E questa è la decostruzione dell'oggetto. Se poi, comunque, console.log, console eh, nome, genitori e cugine, otterremo quello che sono i valori dei nostri elementi, quindi Vincenzo e poi. Il nostro array e l'altro array con dentro le cugine, che poi erano prima le sorelle. Ma c'eravamo confusi. Come ho detto prima, possiamo anche costruire un array, non c'entra niente con gli oggetti, però vi faccio vedere anche come si va a fare e cosa cambia. Quindi, costruire array e abbiamo sempre lo stesso tipo di scrittura, solo che andiamo a definire quello che è una parentesi. Quadra, non graffa perché stiamo comunicando che decostruiremo quello che è un array e andiamo a decostruire i nostri genitori mentre quando lavoriamo con gli oggetti andiamo a decostruire in base alla chiave quindi dobbiamo passare il nome della chiave quando decostruiamo un array noi andiamo a decostruire in base alla posizione quindi qualsiasi nome noi daremo a questi elementi Verranno associati al valore diciamo dell'index corrispondente, quindi in questo caso noi abbiamo quello che è un array di oggetti in genitore che stiamo andando a decostruire, quindi il primo elemento si porterà dietro, ovviamente quello che è il primo oggetto, assegnerà il suo valore al primo oggetto e il secondo al secondo oggetto all'interno del nostro array. Quindi in questo caso andiamo a dire mamma è il secondo e paola. E ora se andassimo a console, loggare i nostri mamma e papà, otteniamo quelli che sono i singoli valori. Quindi questa è la differenza sostanziale nella decostruzione tra oggetti e array. Gli oggetti decostruiscono in base alla chiave gli array in base alla posizione. Un altro elemento che è molto importante da conoscere e che ci aiuta molto quando lavoriamo con i nostri oggetti è quello... A parte delle short circuit evaluation, ma anche dell'optional chaining operator. Andiamo a vedere queste due cose con un nome così difficile effettivamente a che cosa servono. Per fare un esempio molto semplice, immaginiamo comunque di non avere scritto noi questo oggetto che ci arriva da un API e noi non sappiamo all'interno della voce parenti se esista la chiave genitori. Come sappiamo, se noi provassimo ad accedere ad esempio a genitori, e la chiave dei genitori non esiste, quindi a parenti, punto, genitori e ovviamente i genitori non esistesse. Noi otterremo come risultato undefined. Se io andassi a fare così a commentare il valore di genitori e per evitare di rompere tutto, commento anche momentaneamente questo, questo è anche questo. Se noi provassimo a console.logare console.log parenti genitori noi otterremo come risultato undefined ma se io questo non lo sapessi e fossi convinto che gli elementi comunque presentassero dopo genitori un'altra chiave che si chiama appunto genitori quindi ci aspettiamo che dai genitori uno possa risalire anche alla generazione precedente se io provassi a fare così ecco che ottengo un bel errore perché ovviamente ehm, Genitori è undefined e non esiste la proprietà genitore su un elemento di valore undefined. Come possiamo risolvere questo problema? Anche perché questo farebbe crashare la nostra applicazione, qualora non avessimo una gestione dell'errore. La soluzione è andare a utilizzare o le short circuit evaluation, oppure la cosa più comoda sarà il nostro optional chaining operator. Vediamo come risolvere questo problema. Il metodo più macchinoso, lo chiamo macchinoso, ma è diciamo quello che c'era fino a, mi sembra, node, 14 che si utilizzava fino a prima di nodo 14 perché su un nodo 12 l'optional chaining operator non era riconosciuto e non funzionava, era un simbolo che non veniva riconosciuto. Si usava quella che è la short circuit evaluation per andare a controllare che il valore esistesse, quindi abbiamo value e si andava a fare questo lungo lavoro in cui si controllava che Vincenzo, se Vincenzo è true, quindi se esiste il suo valore, allora prova ad accedere a Vincenzo punto. Parenti. Se anche questo elemento è true, quindi è truffi più che true, allora vai avanti e prova ad accedere a Vincenzo.parenti.genitori. Qualora anche questo fosse true, allora ridami Vincenzo punto parenti, .genitori .genitori. Così so che anche se per caso questa chiave non esistesse io al massimo otterrò undefined e non un errore se andiamo a console loggare log e svalue e otteniamo undefined come vedete non otteniamo errore poiché a questo momento il valore smette di essere true si ferma e non va ad accedere al valore successivo questo ci aiuta a prevenire l'errore però come vedete questa scrittura è molto macchinosa e anche a tante righe di codice, l'optional chaining operator ci permette di andare a replicare questa operazione in maniera più eh, compatta. Quindi utilizziamo is true ad esempio e andiamo a dire che abbiamo Vincenzo punto interrogativo, punto, questo è l'optional chaining operator parenti punto genitori punto genitori Andiamo a consolar il nostro is true, is true, salviamo e otteniamo anche in questo caso undefining, abbiamo ottenuto lo stesso risultato se noi scontassimo questo elemento, come vedete, siamo tranquillamente salvi ancora una volta, e se noi stessimo cercando di accedere semplicemente fino a quello che è il valore di genitori, anche in questo caso possiamo andare a commentiamo questo caso qua. Andiamo a commentare questo elemento, se noi ci fermassimo in questo modo, come vedete, otteniamo il nostro valore in entrambi i casi, quindi replichiamo lo stesso procedimento. Questo ci garantisce di non cercare mai di accedere a una proprietà su un elemento che sia undefined, che farebbe crashare la nostra applicazione. Quindi questo, diciamo, è un tip molto molto utile. Ora ci spostiamo nel secondo capitolo proprio di questa sezione andiamo a parlare di quello che è il dis inizieremo un passo alla volta con quelle che sono le basi di questo argomento in questa nostra lezione abbiamo quelli che sono due oggetti che sono vincenzo e stefania che hanno semplicemente un nome e un cognome e poi hanno entrambi una proprietà di saluto in questo momento però come vedete noi abbiamo del codice arcodato che vuol dire scritto praticamente in maniera forzata a mano in maniera brutta in cui va a essere scritto manualmente quello che è il valore che deve stampare quindi saluta con il suo nome hola sono Stefania e qua hola sono Vincenzo ovviamente posso risolvere questo problema e renderlo più dinamico andando a passare quello che è qua il nome ma e poi inserire in questa posizione quello che può essere il valore di nome. Però, come vedete, c'è qualcosa che non va comunque. C'è Stefania, appunto eh, saluto, e poi devo di nuovo passargli il nome di Stefania. cioè Non è proprio il saluto che farebbe Stefania, no? Cioè, non è il modo più furbo di rappresentarlo. C'è qualcosa che evidentemente non quadra. Poi, ovviamente, funziona, però. C'è qualcosa che potrebbe essere fatto meglio, ed è qua che entra in gioco quello che è l'argomento di DIS. E a che cosa ci serve? DIS ci permette di accedere a quelle che sono le proprietà dell'oggetto che lo va a richiamare. Ok? In che senso? Andiamolo subito a vedere all'opera. Quindi, ciao sono nome spazio this, punto cognome andiamo a copiare questa funzione tranquillamente la possiamo inserire in questa posizione e del nome non ce ne facciamo più niente andiamo a salvare e proviamo a chiamare vincenzo punto, saluto senza passare a nessun argomento e come vedete otteniamo hola sono vincenzo rabbia se chiamassimo Dice che vincenzo chiamassimo massimo saluto stesso, scusatemi stefania stefania e andassimo a salvare otteniamo sono stefania mollica e questo cosa vuol dire che questo elemento ci permette di accedere ai valori rispetto all'elemento dal quale viene richiamato una regola molto semplice per capire a cosa faccia riferimento e che fa riferimento alle proprietà dell'elemento rispetto al quale viene richiamato quindi a sinistra del punto ok rispetto al quale viene richiamato okay? non è dove viene definito ma chi lo chiama che definisce quali proprietà questo dis potrà andare a utilizzare se se Fania accedesse di nuovo ad esempio a nome, in questo caso potremmo dire hola, nome, sono, e poi quello che va a stampare, quindi Marco, Marco, e in questo modo andiamo a comporre la nostra funzione, che come vedete è molto più uno sensata, perché comunque se è una funzione... Proprio di Stefania allora deve andare a cedere alle sue proprietà senza che uno debba poi passare direttamente se no non è che avrebbe così tanto senso e sono funzioni che come vedete sono replicabili ripartiamo da dove ci siamo lasciati in questa nuova lezione e andiamo un po' a dare delle spiegazioni su effettivamente questo dispero che cosa sia qual è il, il suo valore e per fare questo andiamo a definire una funzione che chiameremo work with This, che semplicemente farà una cosa molto semplice che sarà fare console.log di this. Andiamo a chiamare questa nostra funzione work with this e vediamo in console cosa otteniamo. Commento magari questi due saluti che non ci servono. Ecco vedete otteniamo il nostro oggetto window. Quindi questo cosa vuol dire? Che se io da qua ritornassi quello che è this e andassi a console dot logare se work with this sia uguale o uguale a window, otterei il valore di true. E questo cosa ci, ci suggerisce? Che this fa riferimento elemento rispetto al quale viene richiamato rispetto diciamo a quello che c'è a sinistra del punto di, della funzione che lo va a chiamare come noi sappiamo e ci ricordiamo molto bene quando JavaScript va a eseguire delle singole funzioni quello che fa è controllare se in questa funzione ci sia un riferimento particolare a questo elemento se non c'è nessun riferimento va a cercare sul window object se questo elemento esista e ovviamente questo elemento esiste sul window object praticamente esiste su tutti quelli che sono gli oggetti ok quindi questo è molto importante di default il nostro elemento dis punta e fa riferimento all'oggetto window e in questo caso lo abbiamo dimostrato e cosa possiamo fare per dimostrarlo ancora di più andare a dire che dis dot sia uguale a 56 se adesso io andassi a console console.log window.r come vedete ottengo 56 perché sono andato a definire una nuova proprietà come abbiamo visto che si può fare tranquillamente con gli oggetti se io qua scrivessi stefania.r uguale 56 vado a definire la proprietà r sull'oggetto stefania in questo modo sono andato a definire una nuova una nuova proprietà sull'oggetto window. So che è, è confusionario, ma vi fa capire quanto sia potente questo disk e quanto utilizzarlo correttamente è molto, molto importante. Per andare a fare un altro esempio molto, molto semplice, io qua ho questo nostro bottone e se io andassi a... Togliamo un attimo questo commento da qua, cioè commentiamo un attimo questo R, otteniamo un qui perché non esiste più la proprietà R sull'oggetto window e andiamo a targetizzarci il nostro bottone quindi btn uguale document scusatemi document.getelement by id e utilizziamo come ID btn che è l'id che ho dato a questo bottone nel nostro file html e andiamo Fare button, dot add event listener e gli passiamo al click la nostra funzione work with this. Quindi al click vediamo che cosa stampa questa funzione. Quindi ricordiamoci che il this va a fare riferimento a quello che è l'elemento rispetto al quale viene chiamato, ok? Quindi a sinistra del punto di chi lo va a chiamare, detto in maniera brutta, e quindi secondo voi che cosa stamperà? Quando andrò a premere su questo bottone, stamperà il nostro bottone perché l'elemento che va a richiamare questo nostro elemento DIS è il nostro bottone e noi da qua potremo lavorare completamente con tutte le proprietà del nostro bottone. Quindi, se io andassi a stampare, ad esempio, console.log di DIS, che fa riferimento al nostro bottone in questo momento. punto Inner text come vedete quando lo fermerò lui mi stamperà il mio bellissimo click me. ok questo è quanto sia versatile il nostro elemento this questo ci fa capire quanto sia versatile questo elemento è tanto versatile quanto strano perché se io qua ad esempio andassi a definire quella che è una funzione normale che va a chiamare la nostra funzione work with this ok Portiamo su e andiamo a invocare la nostra funzione, andiamo a salvare, come vedete quando andiamo a premere adesso otterremo oltre che undefined otterremo di nuovo il nostro window object perché in questo momento non è più, non sta venendo chiamato dal nostro btn ma da una funzione che poi va a chiamare la nostra work with this. È strano, lo so, ma funziona esattamente così e di tutta questa pappardella noi effettivamente che cosa ce ne facciamo e eh, ce ne facciamo che però se ci pensiamo bene eh, la sua stranezza però si rivela essere molto utile perché andare a scrivere due volte questa funzione non posso semplicemente definire una funzione che andiamo a chiamare saluto che al suo interno altro non fa che fare questa roba qua e poi vado a dire che saluto è uguale a saluto saluto è uguale a saluto vado a salvare e se adesso sbloccassimo i nostri saluti come vedete otteniamo Nuovamente lo stesso risultato e se dovessimo andare a cambiare la nostra funzione per qualsiasi motivo, quindi adesso accetta un parametro che non saluta più con Ola e dice ciao, lo andiamo a fare in un unico posto e otteniamo una buona vers versatilità dei nostri oggetti. Se definissimo un altro oggetto che chiamiamo Pierpaolo, anche Pierpaolo avrà lo stesso metodo di saluto. Ok, questo eh, lo so che non, non è facile andare ad afferrare al primo colpo perché sembra fatto volutamente per essere il più confusionato possibile, ma questo elemento in realtà dà una grande versatilità a quello che è il nostro codice. Per andare un po' a collegare quelli che sono tutti i punti che abbiamo visto fino ad adesso del DIS e vederne poi un effetto abbastanza concreto di quello che è il suo utilizzo, andiamo a parlare di quelle che sono le Factory Function, che cosa ci aiutano a risolvere, quale problema andiamo a risolvere con queste factory function e come vedete questi nostri oggetti sono eh, praticamente uguali che io poi vada a creare una funzione esterna e la vada ad assegnare però comunque ho una ripetizione effettivamente di quello che sto andando a realizzare un metodo uguali che vanno ridefiniti che vanno appunto le vanno assegnati dei valori e che comunque hanno lo stesso tipo di modello perché allora non andare a sviluppare quella che è una funzione che ha proprio lo scopo di creare questi oggetti visto che comunque ci siamo resi conto che il nostro argomento dis va ad assumere e ci permette di accedere alle proprietà dell'oggetto sul quale viene richiamato quindi alla sinistra del punto rispetto al quale viene richiamato e allora non abbiamo bisogno di andare a definire tutte le volte questa funzione, ci basta fare questa operazione una volta sola. E come otteniamo questo risultato? Beh, intanto andiamo a commentare i nostri oggetti, così ci rimangono qua, e andiamo a creare una funzione che chiameremo function create, person ok, che accetterà un nome e un cognome. E quello che farà sarà ritornare un oggetto che avrà nome, nome, cognome, cognome. E saluto che sarà uguale a una funzione, facciamo così che facciamo prima, a una funzione che abbiamo già visto mille volte. Scommentiamo, e questa è la nostra funzione. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo a dire che Stefania, Ste sia uguale a create person di Stefania. Mullica, mentre Vincenzo Vincenzo è uguale a Create person vincenzo rabbia Ho messo un punto invece con una virgola e come vedete ottengo tranquillamente di nuovo il mio risultato solo che ora se andiamo a cancellare questo che non ci serve eh, più possiamo vedere quanto sia più ordinato e anche comunque più semplice da andare a utilizzare ovviamente in questo caso Sembra non avere senso, ma se io comunque immaginassi che questa cosa che stiamo realizzando ci serve a identificare quello che è, ad esempio, tutti i dipendenti dell'azienda, noi avremo create dipendente, ad esempio. E tutti gli elementi che poi prendono nome di istanze, un'istanza è un oggetto che viene creato a partire da una factory function, quindi da un fabbricatore di oggetti, detto in maniera molto molto speech, così chiamano istanze. Tutti questi elementi condividerebbero le stesse funzioni, se avessi saluto, avessi, eh, non lo so, eh, pagamento, tutta una serie di funzioni che posso andare a assegnare automaticamente ai miei oggetti che sono condivisi e posso andare a modificare in un unico punto. Ok? Questa è l'utilizzo che possiamo andare a fare, ad esempio, uno dei tantissimi utilizzi che possiamo andare a fare del nostro DIS per iniziare a creare questi oggetti in massa ecco avere un modo furbo unico per andare a creare tutta una serie di elementi dopo le factory function andiamo a vedere quelle che sono le constructor function quella che è la differenza tra una factory e una constructor function è che effettivamente andare a utilizzare un costruttore poi dopo ci permette di andare ad avere come se fosse un tipo di dato personalizzato nostro customizzato mentre comunque un great person di default è un oggetto quindi poi comunque ha tutti i metodi e le proprietà che effettivamente ha un oggetto un tipo di dato oggetto invece il costruttore ci serve a creare un po quello che è il nostro tipo di dato personalizzato come quando ci sono le stringhe gli array le funzioni che sono dei tipi di dati le constructor function ci permettono di creare dei tipi di dato completamente nostri. E questo come avviene? Andiamo a commentare quello che è la factory function e andiamo a costruire, a replicare quello che è la constructor function che rappresenta questa stessa factory function. Si definisce function, per convenzione si usa la lettera maiuscola, quindi person, in questo caso perché creeremo una persona gli si dà solitamente effettivamente il nome del tipo no, di oggetto che andiamo a definire, quindi person nel caso magari di una persona, eh, account nel caso comunque uno dovesse creare un account, insomma deve essere abbastanza descrittivo, queste sono convenzioni, non sono regole. Dopodiché gli passiamo i parametri che deve andare ad accettare, quindi name, diciamo nome va, nome, cognome, si aprono le parentesi, e si va a dire che this.nome è uguale a quello che è il valore di nome Anzi, facciamo che qua mettiamo surname surname e poi diciamo che this.cognome sia uguale a surname e che this.saluto sia uguale a function e poi il solito È incredibile console.log questa volta, dove diciamo che il nome, ciao, la sono nome e amo react js Dopodiché andiamo a creare queste nostre nuove istanze, quindi andiamo a dire che const vincenzo è uguale a new, che è una parola chiave che adesso andremo a vedere nel dettaglio, person e poi gli passiamo Vincenzo. Rabbia. Andiamo a salvare e andiamo a console.loggare quello che è il valore di Vincenzo. E partiamo dall'analisi di questo elemento intanto vediamo che effettivamente ci viene definito che Vincenzo come tipo di dato effettivamente è un tipo di person quindi abbiamo creato il nostro dato customizzato quindi è person che ha come valori cognome rabbia come gli abbiamo assegnato e nome Vincenzo quindi quello che noi andiamo a fare, come abbiamo visto, this ci permette di andare a comportarsi come se proprio fosse un oggetto. Quindi stiamo assegnando alla proprietà nome il valore del parametro che passiamo a nome e alla proprietà cognome, con la chiave cognome, gli andiamo ad associare il valore di quello che è il parametro che passiamo come surname. E poi avrà di default questa nostra istanza, il valore di Saluto, che è questa nostra funzione che va a printare il nome e scrive cose a muzzo. Ma come abbiamo visto, eh, quando noi utilizziamo il DIS, questo viene appunto eh, contestualizzato rispetto a dove viene invocato questo DIS. E da quello che abbiamo spiegato fino ad adesso, fosse così, questo DIS dovrebbe puntare effettivamente a quello che è Windows Object, non andare a creare questo nuovo oggetto e permetterci poi di utilizzare anche i suoi metodi perché se io facessi comunque Vincenzo punto saluto come vedete tutto comunque funziona e va a printare quello che effettivamente è metodo di Vincenzo quindi dis è in grado di accedere a quello che è Vincenzo ma come fa effettivamente come avviene questo passaggio di non contestualizzare questo dis in particolare al window object perché la parola chiave new va a fare principalmente tre eh, attività crea questo nuovo oggetto che noi stiamo andando a, a cercare di creare che stiamo cercando di assegnare alla nostra costante Vincenzo Fa in modo che il dis punti all'oggetto che viene creato e non più a window, al window object. Dopodiché, come ultima cosa, va a ritornare il nostro oggetto. Perché, rispetto alla nostra Factory Function, come vedete, la nostra funzione che fa esattamente la stessa identica cosa, noi qua abbiamo return e poi ritorniamo l'oggetto. In questo caso, l'oggetto lo andiamo a creare utilizzando questo valore di dis. Ok, dopodiché però non abbiamo nessun return, ecco il new ci permette di non aver bisogno di utilizzare il return e di questo ci rendiamo conto che senza new non funzionerebbe perché se avessi const sandro uguale solo person senza il new e avessimo sandro petruzzi e andassimo poi a consologare il nostro sandro, sandrone, Sandro come vedete ottengo undefined perché se non utilizzo la parola new non posso permettermi di omettere il ritorno da questa che altro non è che una funzione ok noi andiamo effettivamente a riconoscerla come costruttore ma per il motivo convenzionale appunto di utilizzare la lettera maiuscola non succede niente di più niente di meno è una convenzione non è un qualcosa che succede veramente dietro le quinte Questo new ci permette di andare a creare questi tipi di dato in questa maniera Ovviamente posso creare infinite istanze quindi posso andare ad avere che anche la nostra mitica stefania comunque non ci abbandoni anche questa volta stefania mollica Andare a fare Stefania, punto saluto. Okay, andiamo a salvare e come vedete, anche Stefania ha il suo metodo. Ok, questa è la principale differenza. Adesso andremo ad approfondire il discorso del costruttore e quello che è il suo utilizzo. Però la differenza sostanziale è che quando andiamo poi a stampare effettivamente quello che è Vincenzo o comunque quella che è effettivamente istanza che andiamo a costruire a partire da una constructor function, ci rendiamo conto che il tipo di dato che noi abbiamo è di tipo person, non è più di tipo object. Se noi qua andassimo a creare un marco, const, se no, poi sembra che cambino le cose perché metto letto const, const marco che è una create person. Marco Galletto e poi con sollogassimo. Marco, vedete che il nostro oggetto è meramente un semplice oggetto. Mentre ciò che noi estraiamo dal nostro constructor function, la nostra constructor function, è di tipo person. E questo poi ci permetterà di andare a lavorare in maniera differente con i nostri costruttori rispetto alle factory function. Andiamo a vedere nel dettaglio effettivamente quello che è il vantaggio di utilizzare una constructor function e poi tutti i metodi che ci mette a disposizione. Iniziamo un po' comunque a fare un discorso approfondito su questa tematica. Quello di cui parleremo in questa lezione è proprio la constructor property. Che cosa vuol dire? Beh, come abbiamo visto, se andassimo a creare quello che e il nostro amico Vincenzo, quindi new person. Dove abbiamo Vincenzo, rabbia. E poi lo andassimo a console.logare, otterremo quello che è effettivamente un elemento, un tipo di dato di tipo eh, person. Ed è molto utile tante volte andare a capire effettivamente da che cosa un elemento sia stato creato. E questo ci viene permesso da quella che è la proprietà con constructor. Ok. Andiamo a salvare e come vedete otteniamo proprio eh, come return l'intera funzione che va a creare questo nostro oggetto. E noi di in questa informazione, che cosa ce ne facciamo? Beh, se effettivamente eh, stiamo noi creando un tipo di dato personalizzato, questo vuol dire che effettivamente eh, under the hood, comunque dietro le quinte, vuol dire che tutti i tipi di dato alla base hanno quello che è un costruttore. Andiamoci a dimostrare questa nostra teoria. Quindi, se andassimo ad esempio a fare const obj uguale un oggetto vuoto. Andiamo a console.logare quello che è OBJ di con constructor. Andiamo a salvare e come vedete otteniamo il return di quello che è il costruttore degli oggetti, che ovviamente non è una funzione che abbiamo definito noi, ma è una funzione nativa di javascript e questo si ripete effettivamente anche con quello che può essere un array quindi avremo array uguale un array vuoto e andiamo a consologare quello che è il costruttore dell'array e come vediamo otteniamo quello che effettivamente è un array come costruttore anche la funzione function test che effettivamente non fa nulla di nulla Effettivamente, se poi andassimo a consologarci quello che è test.constructor, vediamo che abbiamo come costruttore una funzione, quindi effettivamente tutti i tipi di dato no? hanno un costruttore. E quindi noi cosa stiamo facendo quando andiamo a utilizzare una constructor function? Stiamo andando proprio a creare un tipo di dato, come poi gli array hanno tutta una serie di metodi che possiamo utilizzare. Su tutti gli array, così come gli oggetti hanno le proprietà, così come le funzioni hanno le proprietà, anche noi possiamo andare a replicare questo comportamento. O un qualcosa che possiamo andare a fare, visto che, da quello che possiamo intuire, quello che noi stiamo ritornando è una funzione. Cioè, se noi comunque andassimo a vedere quello che è il type of type off di questo elemento che stiamo ritornando, noi ci rendiamo conto che. Una funzione, quindi questo che cosa ci porta a fare in maniera molto indiretta? Posso dire che Stefania, ad esempio, sia uguale a new Vincenzo.constructor, e poi gli passiamo quello che effettivamente è Stefania, Stefania Mollica. Andiamo a salvare e andiamo magari anche a provare a fare Stefania.saluto. Andiamo a salvare e otteniamo quello che effettivamente, quello che ci aspetteremo di ritornare se avessimo utilizzato il costruttore. Quindi abbiamo costruito una nuova istanza in questa maniera. E questo vuol dire che noi, volendo, possiamo andare a prendere, ad esempio, quello che è il costruttore del nostro oggetto e dire che effettivamente il nostro oggetto 2, const obj2, sia uguale a new object. E se andassimo effettivamente a consologare quello che è obj2, ecco che otteniamo quello che è un oggetto. Vuoto. e da queste lezioni quindi cosa dobbiamo portarci a casa ci portiamo a casa il fatto che quando noi andiamo a fare azioni che ci sembrano molto semplici come semplicemente scrivere const obj e assegnare un oggetto vuoto oppure un array vuoto in realtà sotto c'è tutta una logica di questo tipo quindi c'è una constructor function e poi tutta una serie di argomenti che andremo a vedere nelle prossime lezioni e questo è molto importante da capire perché poi per andare a fare il confronto con altri linguaggi comunque anche solo per spostarsi in direzione, magari, lato server piuttosto che lavorare veramente sul front-end, eh, questi concetti diventano comunque molto, molto importanti da andare a utilizzare. Capite che essere in grado di creare dei tipi di dato personalizzati in base alle nostre esigenze è qualcosa di molto, molto importante. Continuando il nostro discorso sul costruttore sul constructor, andiamo a parlare ora di prototype. Che cos'è effettivamente il prototype? Anzi, parliamo prima di quello che è il problema che possiamo andare a, a risolvere. Mettiamo a caso di avere la nostra funzione function account, di essere semplicemente una banca, e la nostra funzione ha quello che è lo scopo molto banale di andare a prendere il nome e la balance. Ok? E quello che andiamo a fare è permettere di creare quello che è eventualmente un cliente, no? Quindi che si apre un conto corrente, quindi nome uguale nome, e poi abbiamo dis balance uguale effettivamente a quella che è la nostra balance. Dopodiché avremo due metodi che sono dis deposit che in maniera molto semplice va a, va a definire una funzione che accetta un amount. e poi va a dire che this.balance più uguale amount, quindi aggiungiamo l'amount, non fa niente di più, niente di meno e poi abbiamo this.show credit che permette all'utente di vedere il credito che ha, quindi a console.log uguale function e a this.nome. a ah, dis.balance this ok mettiamoci con il simbolo i dollarini e andiamo a crearci velocissimamente due istanze che saranno Sara e Bob e andiamo a consologarci quelli che effettivamente sono Sara e Bob e Sara e Bob andiamo a salvare Console.log, sarebbe bello. Ok. Questa virgola, sto facendo un degenero, scusatemi. Ok, e come vedete abbiamo due account della nostra banca, e su questo account noi abbiamo giustamente la nostra balance, la funzione di deposito, e effettivamente quello che è il nome, e la funzione di credito. Però noi purtroppo ci stiamo ripetendo, e ognuna di queste istanze, come vedete, ha attaccato quello che effettivamente è una funzione, quindi inizializza una funzione su quello che è l'oggetto che va a creare. Fino a quando giochiamo e abbiamo due persone che noi andiamo a creare, che hanno semplicemente due funzioncine, questo eh, sembra non essere un problema. Ma fossimo veramente una banca e stessimo sviluppando qualcosa per la banca e avessimo anche solo 10.000 clienti. Capite che eh, avremo questa inizializzazione su 10.000 elementi, cosa che ovviamente nella città ci stiamo fortemente ripetendo e stiamo andando a riempire il codice effettivamente di elementi inutili perché entrambi hanno lo stesso metodo e non ha senso che venga inizializzato tutte le volte su tutti i singoli oggetti che andiamo a creare. Quindi, noi abbiamo bisogno di un modo in cui Far sì che questi elementi possano condividere le loro proprietà. E come possiamo fare questo? Beh, invece di avere queste funzioni che vengono create in questo modo, noi andiamo a dire che account.prototype.deposit uguale, esattamente questa funzione è uguale a questa funzione, diciamo che account.prototype.showcredit sia uguale esattamente a questa funzione. Perfetto, e ci aggiungiamo anche che name quindi il nome della banca, è la banzo bank. eliminiamo questi elementi salviamo e adesso i nostri account come vedete hanno solo più quello che ovviamente sono informazioni dell'utente ma in questa voce prototype si portano dietro degli elementi che sono il nome della banca la funzione di deposito e di credito e quindi questo prototype che cos'è il prototipo ci permette di definire dei metodi che vengono ereditati da tutte le istanze che andiamo a creare a partire da un particolare costruttore. E questa cosa ci aiuta a fare? Questo ci aiuta a non dover inizializzare tutte le volte su tutte le istanze che andiamo a creare delle funzioni che effettivamente sono in comune a tutti gli elementi, perché poi anche Bob, come vedete, ha solo la proprietà di nome e balance e poi ha nel suo, solo nel suo prototype questi elementi che andiamo a inizializzare solo una volta. E questo ci permette già un po' di iniziare a capire tutti quei bei metodini che andiamo a utilizzare sul nostro array, come il foreach, il map, il filter, che anche loro stanno all'interno del prototype. Nel prototype dell'array sono presenti esattamente questi metodi. E se adesso andassi a provare a far depositare a Sara, quindi Sara.deposit, come vedete le funzioni vengono uh, riconosciute anche dall'Inter andiamo a far depositare 500 500 e poi andiamo a fare depositare anche eh, 1000 anzi 10.000 perché sarà un sacco andiamo a salvare e come vedete adesso la balance di Sara è cresciuta notevolmente se andassimo a fare Sara.showcredit andiamo a salvare e come vedete otteniamo tutti otteniamo, vediamo tutti i soldi che che a Sara eh, se siamo a cercare di capire quella che è la banca di Bob quindi Bob console log basta stare allora, di Bob Bob punto come vedete otteniamo che eh, ha un conto presso la Banzo Bank ecco quello che è l'utilità effettiva del prototype e anche qua andiamo a vedere come appunto la creazione di questi oggetti personalizzati quindi di questi tipi di dati personalizzati scusate non degli oggetti e andandone poi a scoprire i metodi all'interno ne capite comunque quella che effettivamente è sempre di più la potenza e anche qua ci permette di capire come effettivamente internamente javascript funzioni quando andiamo a lavorare con i nostri tipi di dato, quindi dove sono i metodi dell'array, da dove arrivano, perché gli array hanno il metodo del for each, perché invece l'oggetto non ha il metodo del for each, perché le stringhe hanno quei metodi, perché i numeri hanno quei metodi. Questo ci sta chiarendo quella che è effettivamente è la situazione dietro le quinte di JavaScript. Andiamo a parlare ora di quello che è il lookup. Come ne avevamo descritto quando parlavamo del global scope e local scope, anche comunque per quello che è un costruttore vale quello che è il lookup, ovvero dove JavaScript va a guardare per pescare effettivamente il valore o la proprietà che stiamo cercando di mostrare. Per fare un esempio molto semplice, proviamo a inserire effettivamente quello che è un valore di bank name, quindi this.bank name che sarà la Sandrobank. La Sandrobank. Andiamo a vedere quella che è la banca di Sara. console.log sara.bank name. andiamo a salvare. E come vedete, diventa la Sandrobank. Questo perché? Perché la prima cosa che va a fare JavaScript e andare a vedere consolhiamo anche Sara, così diventa sicuramente più chiaro. sul log Sara, quello che fa JavaScript è che va prima a controllare che nell'istanza di Sara che noi andiamo a creare non sia presente quello che è la chiave bank name. Nel caso appunto non fosse presente, allora va a cercare all'interno del prototype e Va a vedere se nel prototype di questo tipo di dato sia presente questa proprietà. Nel caso ovviamente non sia presente né nel prototype e quantomeno nell'istanza dell'oggetto, noi otterremo quello che è un Non andrà a cercarlo comunque da altre parti. Un'altra cosa molto interessante che volevo farvi notare è che si sente spesso dire in JavaScript che tutto è. È un oggetto ma questo cosa vuol dire? beh se andassimo a consologare quello che è sia un oggetto vuoto che un array vuoto andiamo a consologare e vediamo fatemi togliere questo bank name qua, che ormai non ci serve più e anche insieme al nostro oggetto la nostra istanza sarà se andassimo a vedere in quello che è l'oggetto poi vedete che in questo caso è vuoto abbiamo un prototype object. ok Quindi abbiamo il prototype che riguarda l'oggetto con tutte le sue proprietà e metodi che condivide. Se andassimo all'interno dell'array, noi vediamo che abbiamo come unica proprietà length, che è la lunghezza che ha l'array. Dopodiché abbiamo un prototype che ha tutti i metodi che abbiamo visto negli array, quindi filter for each, index of, join, key. OP push reduce e saremo al fondo, però abbiamo un altro prototype, ovvero oggetto. Ok? Quindi che condivide le stesse proprietà di quello che effettivamente è il costruttore dell'oggetto, infatti il costruttore di questo elemento è un oggetto, quindi anche gli array effettivamente altro non sono che degli oggetti e anche la nostra istanza, come vedete, quando andiamo nel prototype andiamo a vedere che comunque ha un prototype Object, di cui il costruttore comunque è account, è di tipo account, ma dopodiché abbiamo come prototype di nuovo tutte le proprietà dell'oggetto, che questa è una cosa molto importante da capire. Noi stiamo sempre avendo a che fare con degli oggetti, costruiamo continuamente degli oggetti. Poi che siano dei tipi di dato differente, cosa vuol dire in realtà che siano dei tipi di dato differente? Che hanno dei prototype differenti, cioè il prototype di una stringa non è lo stesso prototype di un array. Quindi hanno, condividono questi tipi di dati effettivamente delle proprietà diverse. Quindi non è che uno non può chiamare su un array il metodo CharAt che serve su una stringa per ottenere un carattere a una determinata posizione. Non è che non lo puoi fare, è che nel prototype dell'array questo non c'è uno volendo può aggiungere sul prototype di un array un qualsiasi metodo, quindi si andarsi a dire che array dot sia uguale a function è quello che fa console.log di gianni, e si va a dire che const prova sia uguale a questa qua e poi faccio prova dot Gianni e vado a salvare come vedete ottengo il console log di Gianni ok e se andassi a vedere in console dot log di prova ok e vado nel suo prototype. C'è un metodo che si chiama Gianni, quindi ho aggiunto un metodo su Prototype. Creassi un altro array, potrei utilizzare questo metodo Gianni che sono andato a creare. Posso andare a lavorare anche in questa maniera. Quindi noi siamo molto flessibili. Cioè, io voglio che voi capiate che eh, non sono cose strane nascoste, cioè noi possiamo intervenire su tutto quanto. In JavaScript come ovviamente sviluppatore. Abbiamo la possibilità di creare, interagire col prototype, creare degli elementi, cioè noi possiamo creare dei metodi custom che ci possono servire su un tipo di dato che noi utilizziamo continuamente. Questo è, deve essere deve passare in maniera molto chiara. E siamo ora all'ultima lezione di questa sezione del nostro capitolo sugli oggetti, dopodiché, poi passeremo ai metodi. E ora parleremo di quella che è la class Syntax. Diciamo che tra le tante introduzioni che sono state fatte con quella che è stata la major release di JavaScript e 6 nel 2015, sono state introdotte eh, tante funzionalità all'interno di quella che è eh, l'ecosistema di JavaScript, come ad esempio le arrow function, che sono una delle altre introduzioni di questa, di questa major release, così come tante altre cose che ne abbiamo utilizzato che prima comunque non, non esistevano. Una delle tante integrazioni che è stata fatta, se non secondo me... La più importante è stata la sintassi delle classi. In tanti altri linguaggi, quelli che noi abbiamo visto adesso, come comunque costruttori, costructor function, altro non sono che delle classi, oppure comunque la definizione di alcuni model. E quello che andremo a vedere è come questa sintassi ci permette di esprimere esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima con il nostro account. Sapete che adesso comunque è predominante quella che è la class syntax rispetto a quella della constructor syntax però eh, quella che è stata vista come sintassi dei costruttori tutta la parte dei costruttori era per darvi veramente un'inferitura molto decisa su quelle che sono le fondamenta di quello che accade dietro le quinte quando noi lavoriamo con i nostri tipi di dato che ho fatto in questo punto perché mi sembrava che vi fosse già necessario aver lavorato lavorare già con gli elementi aver fatto già dei progetti, c'è cioè comunque avere già comunque un knowledge, una knowledge abbastanza ampia di quello che sia l'ecosistema di JavaScript. Ma ora andiamo a lavorare con le nostre classi. Quello che ci permette di definire una classe è la parola riservata class. Dopodiché, così come quando andavamo a costruire le nostre constructor function, lettera maiuscola, e dopodiché, però qua andiamo ad aprire le parentesi eh, graffe. Se noi andassimo a dire che const Gianni, ormai ce l'ho con Gianni, sia uguale a new account, se andassimo a consologarla, otterremo quello che effettivamente è un tipo di account completamente vuoto. Quindi vedete che siamo andati effettivamente già a riprodurre in questa maniera quello che è la creazione di un'istanza quindi per la creazione dell'istanza funziona esattamente nella stessa maniera ciò che è cambiato è che invece di accettare i parametri in questo punto come andava a fare la funzione costruttrice o la constructor function dobbiamo utilizzare un metodo particolare che si chiama proprio constructor e andare a definire quali elementi accetterà quindi nome balance una parola che non esiste balance e poi all'interno di questo metodo costruttore andiamo a definire che this.nome sia uguale a nome e che this.balance sia uguale a balance. Quindi qua praticamente stiamo facendo la stessa cosa di prima solo utilizzando dei metodi particolari. Dopodiché fuori dal nostro costruttore andiamo a interagire con il nostro prototipo. Diciamo che bank name sia uguale a banzobank. Andiamo a dire che deposit che accetta amount sia this.balance più, più uguale amount. Andiamo a dire che show credit, show credit, sia una funzione appunto che va a console.logare. Quello che è this.nome a ah, dot this balance col simbolo del dollarino Andiamo a salvare. Ora vediamo Gianni. Ho messo un punto di debug: vediamo Gianni che cosa è diventato. Al momento niente, perché ovviamente, come vedete, eh, nome è undefined e. Anche balance, perché non stiamo passando niente all'interno di account. però nel nostro prototype iniziamo già ad avere quello che effettivamente sono i metodi di deposito e show credit. Andiamo quindi a passare a new account, quello che è Gianni, e che come balance ha 888. Andiamo a salvare, e ora Gianni inizia ad avere quello che effettivamente è il suo elemento balance. Se lo facciamo andare a depositare diciamo che Gianni.deposit mettiamo un numero a caso e poi mostriamo Gianni.showcredit e come vedete otteniamo questo risultato. Quindi siamo andati a ricostruire quello che era eh, l'elemento precedentemente definito, quindi fatto con la constructor function ma utilizzando la nuova sintassi che si. Che è stata integrata con la Ralisti E6, quindi la classe Syntax. Che come vedete va a mantenere tutto un pochino effettivamente più compatto e anche più semplice da andare a leggere. Passiamo ora alla terza sezione di questo capitolo sugli oggetti, quindi entriamo nella folder methods. Il primo metodo che vedremo sarà il metodo Call. Diamo un po' di contesto a questi metodi, non sono dei metodi proprio degli oggetti, ma sono dei metodi che vanno utilizzati per lavorare meglio con il disargument, perché comunque il discorso delle factory function, delle constructor functions e poi delle classi eh, ha preso vita, ha preso forma poi da quello che è tutto il discorso del dis e adesso impareremo a utilizzare e sfruttare meglio il dis facciamo un esempio molto semplice mettiamo caso che noi stessimo andando comunque a definire uh, questi due oggetti Daniel e Lucia e a un certo punto uh, Daniel avesse un metodo che è il classico metodo di saluto che abbiamo utilizzato fino ad adesso che va in maniera molto semplice a essere questo che incollerò che magari ci mettiamo anche la C console.log. Quindi al momento Daniel.saluto, come già sappiamo, va a console loggare quello che è il valore di Daniel, ovvero che si chiama Daniel e ha 21 anni. Ma se io volessi utilizzare questo metodo che è presente sull'oggetto di Daniel su quello che è l'oggetto di Lucia senza andarlo comunque a ridefinire all'interno dell'oggetto Lucia che soluzione avrei? Beh, sicuramente la prima è quella proprio di ridefinire il metodo su Lucia. però eh, come noi sappiamo, questo va contro il postulato dry ovvero do not repeat yourself. Quindi cerchiamo di non scrivere più volte lo stesso codice. Potrei creare una reference function, quindi andare a dire che const saluto sia uguale a daniel.saluto. E poi dire che Lucia lucia dot saluto sia uguale. A, ho scritto saluto. Saluto sia uguale a saluto. A questo punto vado a chiamare Lucia. Punto, saluto. E come vedete ottengo? Ora sono Lucia e ho 26 anni. Quindi questo metodo funziona, funzionante, però capite che in questo caso se abbiamo due oggettini, perché stiamo di nuovo giocando, quando ne avessimo anche solo già 15 dovremmo eh, fare esattamente questo passaggio per tutti e 15 oggetti. Quindi anche qua andremo a ripeterci e sarebbe, al di fuori che comunque una ripetizione manca, una sbatta. Ed ecco che il metodo call, che è la terza opzione, ci arriva in soccorso. Prima di andarlo a vedere su... Daniel, andiamo a vedere effettivamente quello che è la sottilità, perché ovviamente non è che funziona solo sugli oggetti, adesso qua sto generalizzando, però in generale ha uno scopo molto interessante, ovvero quello di andare a ricontestualizzare, permetterci di ricontestualizzare a che cosa faccia riferimento il DIS. Quindi andiamo a definire la nostra funzione saluto qui sotto in modo che faccia esattamente questa roba. Quindi andiamo a scrivere function al volo. Function, passiamo saluto, togliamo questa virgola e abbiamo una funzione di tipo saluto che se adesso, come ci ricordiamo molto bene, io chiamassi, come vedete, il dis va a eh, puntare a window e quindi abbiamo sono undefined e undefined anni. Quindi questo ovviamente non deve succedere, facciamo che console loghiamo anche dis così vediamo a cosa questo punti, mentre noi andiamo a utilizzare il nostro metodo, quindi console log dis andiamo a salvare come vedete punta a quello che è l'oggetto. Windows. Ecco che utilizzare il metodo call ci permette di risolvere questo problema perché se io facessi saluto.call, e questo metodo accetta come primo parametro l'elemento al quale io voglia che faccia riferimento il dis quando questa funzione viene chiamata e call chiama questa funzione istantaneamente. Quindi io gli passo lucia, ad esempio, e come vedete. Io adesso ho come dis proprio Lucia e poi ho chiamato il metodo su Lucia. Questo ovviamente vuol dire che posso chiamarlo anche su Daniel e vuol dire anche che io posso andare a chiamarlo su qualcosa che semplicemente sia nome Mario age 45. Andiamo a salvare e come vedete ottengo lo stesso risultato. Come detto stiamo generalizzando, questo si può utilizzare su tutti gli elementi, quindi potrei andare a dire che ho Daniel.saluto.col e passarli quella che è semplicemente Lucia vado a salvare e come vedete ottengo lo stesso risultato quindi il metodo call va a chiamare istantaneamente una funzione permettendoci di ricalibrare quello che è il contesto al quale il dis faccia riferimento un altro metodo che andiamo a vedere adesso è apply che praticamente è molto molto simile a call, se non quasi identico solo che si differenzia quello che è il secondo parametro che si può passare a questi elementi perché, ovviamente, io magari questa funzione saluto eh, vorrei che avesse dei parametri, quindi prende job, ad esempio, e poi va a prendere anche la città. Quindi la riscriviamo in questa maniera: quindi andiamo a togliere questo testo. Ed adesso ci sarà questa versione. Quindi saluta, dice come si chiama, quanti anni ha, e dice. Che lavoro fa e in che città e quindi io voglio andare a passare dei parametri a questa mia funzione e il primo parametro di call è il contesto rispetto al quale andremo a far puntare il nostro dis dopodiché call va a prendere una lista di elementi non un array molto attenti quindi una lista di elementi quindi il primo è ad esempio designer e il secondo è torino quindi designer sarà il parametro che farà riferimento a job e Torino invece ovviamente sarà siti. Quindi, se adesso io vado a salvare, adesso magari commentiamo questo che non serve a niente, vado a salvare e come vedete ottengo in questo caso che ok, diciamo solo uscire lavoro come designer a Torino: qua ottengo undefined, undefined perché questi elementi sono undefined. Quindi, qua posso andare a copiare questa roba. Ok, eh, anche qua così. Mentre apply differisce da call semplicemente per il fatto che questo secondo parametro non è dato da una lista di elementi ma da un array di elementi. Quindi avremo saluto.apply e potremo passarli ad esempio lucida e poi un array di parametri. Quindi li passeremo nuovamente questo elemento. In questo caso, come vedete, ottengo questo risultato, facciamo che rimaniamo solo con Lucia, così non diventiamo matti con questi log e ottengo esattamente lo stesso risultato. Voi direte "A che serve?". Serve perché quando poi comunque voglio applicare questo metodo su più elementi, mettiamo caso che abbia tanti eh, apply, quello che posso andare a fare è definire, ad esempio, una costante lavoro che Un array con dentro questi due elementi e qua vado a passare lavoro quindi poi posso interagire con questo array e andare poi a fare tutta una serie di operazioni mentre con call devo andare a poi a modificare manualmente quelli che sono i singoli parametri che vado a passare in questo modo è sicuramente più mantenibile. Questa è esattamente la differenza tra call e apply, sono lo stesso metodo solo che uno accetta come secondo parametro quello che è. Una re nel caso di apply e nel caso di call una lista di elementi, mentre il primo per entrambi è sempre l'elemento verso il quale far puntare il riferimento di this. Il nostro terzo metodo invece sarà il bind metodo. Sentirete tante volte nel corso della vostra carriera sicuramente che l'elemento è bindato, bondato, bounded, ci sono tanti modi di dirlo. E adesso andiamo a spiegare questo che cosa voglio dire al momento sia apply che call che fanno la stessa cosa così come bind avrò lo stesso obiettivo di quello che è apply e call quindi ricontestualizzare quello che effettivamente è il contesto di dis e così come call andrà a prendere una lista di elementi come secondo parametro come primo elemento accetterà anche lui l'elemento verso il quale ricontestualizzare il dis ma la differenza è che bind rispetto ad apply e call non va a chiamare istantaneamente la funzione ma va a creare una reference function che posso andare ad utilizzare successivamente quindi posso andare a dire che const lucia saluto sarà uguale a saluto dot bind prenderà come primo parametro Lucia, e dopodiché prenderà una lista di elementi per andare a poi utilizzare job e siti. E se adesso io salvo, non ho assolutamente un log in più, ma devo andare e posso andare a utilizzare questa funzione in futuro. Quindi, adesso ho invocato Lucia e saluto e ho il log in più. Quindi, ci serve a creare proprio questa funzione in modo che sia una reference function e poi andarla ad utilizzare. Se volessi invocarla subito, cosa che comunque non avrebbe senso, ma magari può capitare, semplicemente vado a chiamare la funzione direttamente. Infatti ottengo il log. Però quello che è il suo scopo, ovviamente non è questa roba che ho appena fatto, ma è quello di andare a creare una reference function e questo può essere veramente molto utile. Quindi ripassando un attimo al volo abbiamo il metodo call che serve a invocare immediatamente una funzione ricontestualizzando quello che è il contesto al quale fare riferimento Dis, quindi darle indicazione a cosa dis deve fare riferimento e poi accetta come secondo parametro una lista di elementi, non array molto attenti. Apply è identico col ma accetta come secondo parametro un array di elementi, da andare a poter utilizzare il primo come indice posizionale, prenderà il primo parametro e il successivo accetterà poi andrà poi a essere siti Mentre bind non serve a invocare immediatamente nell'istantaneo quella che è la funzione, ma a creare una reference function da andare a utilizzare, sempre ricontestualizzando quello che è il contesto a cui fa riferimento: il dis. Importante: cioè, non è che se io faccio saluto .call, eh, lucia questa roba qua, se dopo richiamo saluto eh, fa riferimento a Lucia. Attenzione: cioè, è solo nella chiamata istantanea che sto andando a fare quello a cui fa riferimento, uh, in cui ricontestualizzo il Disney, che da adesso punta a Lucio, ok? In questa ultima lezione di questo capitolo dedicato agli oggetti andiamo a fare un po' un esempio pratico per vedere effettivamente cosa ce ne facciamo di questi elementi che abbiamo visto fino ad adesso, soprattutto con il caso del bind. Facciamo caso di avere il nostro bottone che come sempre nei dbtn che andiamo a mettere nel nostro file html, avessimo noi un contatore, quindi const counter, che è semplicemente un oggetto che al suo interno ha il valore count che è a zero, e poi una funzione increment che altro non fa che... veramente scopi didattici console logare quello che è, è this, fare this dot count più più e poi console dot anche quello che è il valore di this.count andiamo a salvare e poi quello che andiamo normalmente a fare è aumentare il valore di, il valore di count al clic sul bottone quindi facciamo ltn dot ad event listener e al click, come sempre, gli passiamo la nostra reference function, quindi facciamo contatore, counter, counter dot increment. Ok, e fino a qua sembra tutto giusto. No? Quindi uno va a chiamare il contatore che ha il suo metodo eh, di increment su cui vado poi a utilizzare il dis e aumentare il valore di un altro di voi. Guarda, prima aumenta e come vedete ottengo invece come dis quello che è il bottone e come vado giustamente nan. Questo perché? Perché io il dis qua lo sto andando a chiamare non sul mio counter, perché questa è una funzione, ma fa riferimento sempre all'elemento sul quale viene chiamato, quindi in questo caso è il nostro bottone. Quindi qual è la mia soluzione? La soluzione è che devo assolutamente bindare questo elemento per dirgli a cosa questo counter debba fare riferimento. Quindi ci copiamo questa incredibile riga, andiamo a commentare quella sopra e andiamo a fare dot bind e diciamo di puntare al nostro contatore. In questo modo abbiamo effettivamente creato una reference function che punta al nostro contatore. Ok, quindi ora andiamo a premere e come vedete riusciremo nel nostro incredibile obiettivo. Ma questa soluzione ha però un limite, è che io in questo modo non posso andare assolutamente a rimuovere quello che è eh, l'event lister che ho appena inserito. Quindi per diciamo risolvere questo problema e farlo nella maniera più corretta possibile, quello che dovrei andare a fare è dire const increment uguale counter.increment.bind che dire che questa funzione è una reference function che andrò a chiamare successivamente e che punta al nostro contatore, dopodiché vado a commentare questo elemento. Questo lo posso tenere, vado a commentare questo elemento, nel senso che tolgo questo, questa funzione bindata e vado a passargli increment. E se volessi poi rimuovere quello che è l'event listener posso fare btn gli ripassiamo l'evento e dobbiamo ripassargli anche la funzione che vogliamo andare a rimuovere. E in questo caso è incremente, questo ci permette di ottenere il miglior risultato possibile senza side effect di spettose. Ovviamente non succede niente perché eh, gli metto il listener e poi dopodiché lo tolgo se io andassi a fare questa roba, come vedete lui continua ad andare avanti e tutto quanto funziona. Avessi voluto utilizzare quello che era call eh, avrei dovuto semplicemente fare function e poi andavo a chiamare il mio metodo in questo modo, quindi avere counter.increment.call counter vado a salvare, premo e come vedete ottengo esattamente lo stesso risultato